Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video Oggi un video un po' diverso dal solito, un po' particolare Ma sono certa che sarà molto molto interessante Nel video di oggi infatti vado ad aprire questa scatola qui Che non è un vero e proprio unboxing Perché in genere quando faccio i video unboxing so perfettamente cosa c'è all'interno della scatola Perché i prodotti li scelgo io uh, Questa volta invece è assolutamente una sorpresa questo video è in collaborazione con il sito Escape Wealth, quindi so eh, cosa vendono e che prodotti ci sono all'interno del sito, ma non so eh, in realtà che cosa ci sia all'interno della scatola, quindi oggi eh, andiamo ad aprirla insieme. Quello che però posso dirvi è che sicuramente quello che troveremo all'interno della scatola sarà qualcosa di molto molto particolare, e soprattutto potrebbero essere delle ottime idee molto molto interessanti Come idee regalo originali e diverse dal solito Quindi se volete stupire amici, parenti, bambini, ragazzi Penso che in questo sito troverete delle buone idee regalo Come sempre vi lascio il link giù nell'info box del sito Ma anche il codice sconto che mi hanno offerto per voi Dunque forbice alla mano Apriamo come aprire regali a Natale comunque quando non si sa che cosa c'è dentro allora allora andiamo per ordine all'interno di questo pacco c'è questo uh, sacchettino celeste la cui, il cui unico indizio è secret box poi Una scatolina dove c'è l'immagine di un drago, delle case cinesi, giapponesi, e um, si intravede all'interno un oggetto di legno, con dei disegni particolari sempre ispirati comunque alla Cina, al Giappone. Una scritta che dice House of Dragon Touch the Game, molto interessante. Non c'è nient'altro. Ok, questa cosa mi sta incuriosendo moltissimo, e quindi la apriamo. C'è un bigliettino all'interno. Che già questo mi ha fatto innamorare Dell'oggetto che c'è all'interno della scatola Pur non sapendo cosa c'è ancora Che è un biglietto con scritto Handmade with love E um, per la precisione Questo l'ha realizzato Vera Quindi grazie Vera E nel bigliettino c'è appunto scritto che Tutti i prodotti in vendita sul sito Sono realizzati a mano E con materiali ecologici come il legno Dunque L'oggetto misterioso è questo oh. wow i dettagli e le particolarità di questo oggetto sono stupendi pensare che sia stato fatto completamente a mano è davvero incredibile se ancora vi state chiedendo di che cosa si tratti è un puzzle una sorta di escape box quindi eh, una scatola da aprire eh, seguendo cercando di risolvere appunto i quiz che propone io sono davvero molto molto curiosa e molto interessata di eh, poterlo aprire di poter provare i quiz e di poter provare trovare insomma le varie soluzioni per riuscire ad aprirlo e questo appunto è il primo come vi dicevo come idea regalo secondo me è qualcosa di super originale e che sono certa posso stupire insomma chi riceve un oggetto del genere è, è davvero un oggetto incredibile ok non vedo l'ora di poterlo provare fatemi sapere se volete risolverlo insieme a me uh, in un video è arrivato invece ora il momento di aprire questa scatolina qui molto particolare e diversa rispetto a quella precedente uh. l'interno di questo sacchettino è molto particolare adesso cerchiamo di capirlo dentro uh, c'è come per la box precedente un... Uh, un Depliant, un foglio informativo e poi degli stickers bellissimi super colorati penso che questi servano per decorare l'oggetto che c'è all'interno poi troviamo uh, spero di non far danni no no no no sto perdendo tutto non mi è caduto altro poi troviamo questo ingranaggio di cartoncino che penso di aver capito che cos'è ce n'è un altro molto simile poi ci sono anche queste carte di diverse dimensioni in realtà sono queste un po' più grandi e queste che sono delle etichette praticamente hanno la forma di etichetta adesso non so se servono sempre per decorare l'oggetto qua in questione allora, direi di mettere dentro la scatola prima che faccio danni ed infine dentro la scatola c'è anche ragazzi un lucchetto con un codice a numeri pazzesco non ho ancora ben capito cosa sia ma penso che sia la scatola regalo dove poter inserire il puzzle o comunque un qualsiasi altro regalo quindi anche solo per aprire il regalo bisogna riuscire a risolvere appunto degli enigmi pazzesco fantastico mi piace davvero un sacco e niente io sono assolutamente stupita da, da queste box da, dalle idee che e dal, dagli oggetti che propongono. Uh, che propone il sito di Escape Welt. vorrei provarli insieme a voi almeno a costruire la scatola uh, il pacco regalo per vedere di cosa si tratta e come cosa viene fuori insomma fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo di questi prodotti qua ma anche del sito in generale e fatemi sapere appunto se volete costruire con me il, la box regalo o anche... Uh, risolvere insieme uh, il puzzle, l'enigma insomma per aprire la casa cinese e niente io davvero non so cos'altro dire sono rimasta senza parole lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e niente ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!